Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi nuovo video workout, oggi faccio, facciamo cardio e addome ci sono modi e modi di fare cardio, ad esempio correre, nuotare, qualunque sport che porti sui battiti io quando mi alleno faccio dei circuiti funzionali, funzionale significa eseguire degli esercizi completi che vanno a stimolare più parti del corpo contemporaneamente al fine di lavorare sull'equilibrio, sulla propria propriocezione, sulla forza, sull'elasticità, l'esplosività, insomma tantissime cose dentro uno stesso allenamento e dentro uno stesso esercizio. Prima di iniziare questo allenamento vi consiglio di fare del riscaldamento, quello che vi ho scritto nel workout sono delle andature. Se avete visto i miei video precedenti con l'allenamento gambe e l'allenamento upper le spiego e ho fatto un mix fra le due in quanto in questo allenamento andrò a stimolare sia la parte superiore che la parte inferiore che il core, quindi tutto il corpo. Io eh, non ve lo faccio vedere perché non lo farò... <ride> Perché ho appena firmato gli esercizi che adesso vi andrò a spiegare per Instagram, quindi ho già fatto il mio riscaldamento. Allora, come circuito cardio funzionale, gli esercizi che ho scelto sono 5 e ve li spiego tutti e poi vi spiego come li ho organizzati. Allora, prima di tutto il kettlebell swing, quindi il swing con la kettlebell. Eh? Spiegazione. Allora... Io qui ho la mia kettlebell, io ho un po' di riflesso, non so se mi vedete. Allora, non so se mi sentite, ma cercherò di urlare. Praticamente, questo è un esercizio completo, in quanto va a stimolare sia la catena cinetica posteriore, che l'addome, che le braccia. Allora, la catena cinetica posteriore perché in realtà il movimento del... Swing Non deve essere fatto con le braccia, quindi non sono le braccia che tirano sul peso, ma tutto il movimento parte da qua dietro. Perché nel momento in cui sia qua, è il bacino che dà il colpo e dà la spinta alla kettlebell per salire. Per non infortunarsi è molto molto importante tenere stretto l'addome, infatti la posizione finale è... Culo, sedere stretto, tutto in tensione, addome in dentro e braccia che salgono, ok? è questa la posizione finale le braccia in realtà sono solo l'accompagnamento, cioè il lavoro sulle braccia è davvero minimo e servono solo per appunto tenere la kettlebell perché sennò finirebbe contro il muro quindi si parte da terra, si prende gambe leggermente divaricate si prende, si mette la catenella in mezzo, si tira su, si manda indietro con le braccia e poi le braccia smettono di lavorare perché è il bacino. Metto anche di profilo per cercare di farvelo vedere. Quindi così, dietro e sul di bacino. Io qui tengo stretto il sedere, tengo stretto la doma un secondo e riscendo. Questo è il swing normale, invece c'è anche l'American swing dove le braccia salgono ed è qui che c'è il lavoro delle braccia. Ma io oggi lo faccio solo normale, ok? Questo è un esercizio secondo me molto complicato che io personalmente ho impiegato molto a capire e a riuscire a fare correttamente quindi magari iniziate con un peso piccolo cercate di sentire e capire dove deve essere sentito questo esercizio perché la tendenza è quella di farlo totalmente di braccia e, no, e non di lavorare di glutei secondo esercizio ragazzi scusate ma io mi devo denudare perché sotto il sole fa caldo e non tira vento che bello come avete notato in questo esercizio si lavora sia di gambe che di addome che un pochino di braccia quindi questo è proprio il concetto di tutti questi esercizi di questo circuito funzionale. Quindi il secondo esercizio è uno squat con apri e chiudi. Cosa significa? Allora, vi riabbasso, allora si parte in una posizione di plank, così, perché okay. metto qua. Plank, salto, apro, salto, chiudo, chiudo in squat, salgo. Allora, quando io chiudo qui, ho i piedi ben appoggiati a terra e sono così, a ranocchia, ok? Non sono così, perché se no mi faccio anche male. Sono con le ginocchia dietro le punte dei piedi o comunque in linea e sono così e salgo leggermente in squat, ok? Quando faccio apri e chiudo, sono in plank, quindi l'idea è comunque di rimanere basse col sedere, non è questo, cioè non è, ok, non salgo col sedere rimango il più basso possibile. Quindi, uh, natura, ok, quindi apro, chiudo. Per far questo, per non salire col sedere che per non muoversi troppo, stringere le chiappe e stringere l'addome. Poi, terzo esercizio sono i mountain climbers con movimento di flessibilità. Cosa significa? Faccio quattro mountain climbers. Mi metto così, mi vedete? Quindi 1 2 3 4, torno indietro. Allora, mountain climbers fatto letto prima I mountain climbers sono, come quello di prima, nella posizione di plank Quindi schiena parallela al pavimento I mountain climbers non sono questo, ok? Questo no Schiena parallela al pavimento Le gambe vanno sotto Indubbiamente un pochino avremo la tendenza ad alzare il sedere Va bene però l'importante è che non appunto si fa questo, quindi schiena parola al pavimento, spalle in linea con i polsi, le gambe vanno sotto, i piedi sarebbe meglio tenerli a martello, se provate a tenerli a martello e tenerli dritti sentirete tantissimo la differenza, quindi per non salire tanto con il bacino tenere stretto l'addome. Ok... Questi sono i mountain climbers. Quarto esercizio, io li chiamo i Rotating Bears Sono nome che mi invento per ricordarmeli Ma essenzialmente si parte da una posizione di quadrupedia La nostra, la solita, la bear Quindi quadrupedia, ginocchia alzate Cosa succede? Stacco un braccio Stacco la gamba opposta al braccio Quindi stacco la mano destra, stacco la gamba sinistra mi giro, la passo sotto, mi tocco la punta del piede, torno indietro in posizione. Tenere forte l'addome per evitare di cadere quando torno. Devo controllare di essere sempre in quadrupedia, perché magari la tendenza è quella di alzare il sedere. Invece no, io torno sempre così. Noterete facendoli che questi esercizi sono anche molto mentali, serve molta attenzione e concentrazione. E adesso l'ultimo esercizio. È il side jump back to half Barbie. <ride> Cosa significa? Qui uh, c'è tutto in mostra. Allora parto da qua su una gamba, salto dall'altra parte sull'altra, trovo l'equilibrio. Torno indietro, chiudo mezzo Barbie, ok? Quindi parto da una gamba, salto sull'altra, trovo l'equilibrio torno indietro chiudo mezzo barpi allora il mezzo barpi è salto parto da in piedi metto giù le mani salto dietro salto in avanti ok quando faccio il movimento destra sinistra mi aiuto con le mani quindi sono sulla gamba destra, ho, il sinistro, ho la gamba piegata sinistra, il braccio sinistro avanti il braccio destro dietro. Ok? Salto sinistra, contrario. Ho la gamba sinistra appoggiata, la mano destra avanti, la gamba destra dietro e il braccio sinistro dietro. Magari prima di iniziare provate un secondo a capire. In movimento quindi questi 5 esercizi fanno parte di un circuito lo schema che ho deciso di fare per eseguire questo circuito è lo schema AMRAP che è un protocollo del crossfit che significa as many rounds as possible quindi ho deciso un tempo limite io ho deciso di fare sette minuti di allenamento non stop per me sette minuti è proprio un tempo molto mentale perché non è 10 che dico Dio, 10 minuti, ma non è 5 che dico che è poco. 7. Poi lo ripeterò altre volte, però per me 7 mi fa stare bene mentalmente. Quindi 7 minuti di esercizio senza fermarmi, compiendo questo circuito. Quindi ho deciso un numero di ripetizioni per esercizio che andrò a ripetere in sequenza e non appena finito un giro ricomincio da capo e così via continuando a ripetere il circuito per 7 minuti. L'idea è che al termine dei 7 minuti avrò contato il numero di giri che ho fatto, me lo segno e poi andando avanti con i miei allenamenti, progredendo e diventando sempre più performante, io un giorno tornerò, rifarò questi 7 minuti, questo circuito e potrò scoprire se sono migliorata contando il numero di giri che ho fatto alla fine rispetto all'inizio il numero di ripetizioni che eh, andrò a fare ve l'ho scritto nella scheda che vi potete screenshotare ad inizio video voi potete decidere di farne quante ne volete di fare questo circuito per quanto tempo volete, io farò questi 7 minuti farò 3-4 minuti di pausa e poi lo ripeterò forse tre volte, vedremo quindi ora banda alle ciance, iniziamo So fatelo è bellissimo <ride> io sono riuscita a fare due giri anche perché comunque non mi ricordavo benissimo tutti gli esercizi la fila quindi venivo un po' qui a controllare adesso che mi ricordo rifaccio quest'altro giro altri 7 minuti ma ora pausa il tempo è arrivata anche l'una ecco così vuoi salutare qui l'autocamera? Eh? ecco ma cosa mangi l'erba? sei pronta a vomitare allora? Oh. che c'è? Oh. che c'è? circuito cardio finito, alla fine l'ho fatto tre volte, in media sono riuscita a fare due giri e mezzo, eccetto per l'ultimo che ero veramente morta, quindi adesso finita la parte cardio, done, si passa alla parte addominali che è meno movimentata ma bella tosta e intensa